L'aver trovato una società vibrante, nel senso qui in Cina è tutto molto, eh, sì, vibrante, nel senso frenetico, nel senso che. Eh, hai tantissime cose da fare ed è una città che non si ferma mai ed è un po' descrivo un po' il mio carattere quindi mi rispecchio molto in questa dimensione non è una città tranquilla che aspetta i lenti diciamo così ma qua è tutto molto frenetico quindi questo mi ha colpito aggiungendo anche soprattutto tutto il contesto internazionale quindi la ricchezza che eh, hai appunto che, che ritrovi nel, nel conoscere persone che giungono da ogni parte del mondo e questa secondo me è la ricchezza più bella che ti possa dare un'esperienza o comunque una città quale Shanghai. Di questo paese mi piace molto eh, la gente che è molto diversa da, da come noi siamo abituati a vederla, è molto calorosa, eh, c'è molto rispetto delle persone, delle leggi, è un mondo veramente un mondo a parte. E, mh, ho colto al volo questa possibilità di tornare in Cina. Eh, perché questa è la prima volta finalmente che vengo in Cina, non per studio, ma per mettere alla prova le mie competenze e far vedere quanto valgo e veramente chi sono. Penso che sia un qualcosa che viene dal cuore e che non puoi descrivere in alcun modo, ma lo senti dentro. Magari tu torni, magari ti mancano i tuoi effetti, magari in realtà ti senti aver fatto una stupidaggine, ma dentro di te è la cosa giusta e tu la vuoi fare. Io, come potete vedere, ho origini cinesi e vorrei che i paesi occidentali soprattutto un paese bellissimo come l'italia eh, conoscesse la cultura cinese e io vorrei anche quasi fungere un po da tramite perché tutto quello che non si di tutto ciò di cui non si conosce si ha paura per lo più per cui si, si tenta di respingere e io vorrei creare un ponte tra queste due culture che secondo me sono similissime per molti punti di vista, questo attaccamento alla famiglia, tutti questi valori tradizionali secondo me sono molto simili. Mi piace la, la vitalità, la vivacità che c'è, perché ecco, è una confusione, però è una confusione controllata, come siamo questo, magari questo simoro e poi la possibilità comunque che, che dà questo paese, ecco, a qualsiasi ora c'è qualcosa da fare, è sempre viva.